Allora, vorrei riprendere un attimo il primo esercizio che ho fatto che è un'occasione per un po' anticipare delle cose come vi ho accennato quindi, qual era la situazione? Avevate il solito pavimento liscio, avevate una molla caricata, aveva uno stantuffo e c'era appoggiato un altro corpo questo era di massa m piccolo, questo di massa m grande questa era la costante elastica Uh, era caricato, questo è x uguale a 0, questo è x0 che è negativa. Ma voglio esplicitamente scrivere x0 come meno una quantità positiva. Quindi, questa separazione qui è uh, quindi voi caricate la mola, uh, deformata la mola di 5, 5 cm, ma come? Allungata o compressa? In questo caso è compresso, ma è 5 cm. Quindi x 0 è zero negativa ma esplicita esplicito il segno meno e quindi A qui è una grandezza positiva, va bene? E di quanto avete deformato, di avete spostato la massa dalla posizione di in questo caso verso sinistra. Quindi riassumiamo molto rapidamente i tre grafici <coughs> in funzione del tempo, uh, avete il grafico che so della posizione quindi sapete che um, la posizione dove posso scrivere, è un riassunto, quindi in teoria non serve che voi scriviate perché ce l'avete già sul quaderno, è meno A coseno di radice di K radice di K diviso M più M grande t questo era quindi per cortesia, se no questa discussione la faremo onorare. Perché ho scritto qua, visto che devo fare... dove posso scrivere? Perché voglio fare i disegni qua. Tipo qua è il piccolo XDP. c'è ancora rumore, ve lo, ve lo lascio da fare da voi ok? Quindi quello che voglio dimostrare è che dopo che ho il corpo M maiuscolo si è staccato Quindi dopo vi stacco L'energia cinetica del corpo diciamo così, M, M grande e l'energia cinetica del corpo con la M grande è uguale a un mezzo K a quadro che moltiplica, questo è quello che abbiamo fatto prima, no? Voglio che voi dimostrate, con o senza il mio aiuto, dipende esclusivamente da voi, che l'energia cinetica del corpo piccolo dopo il distacco l'energia cinetica del corpo piccolo dopo il distacco è una cosa del genere, quindi ehm, scriviamo massa dello stantuffo diciamo quindi questo qua che sia chiaro è l'energia cinetica dello stantuffo questa invece è l'energia cinetica del proiettile ok? dopo l'urto dopo il distancio questa è l'energia cinetica questa qua nel riquadro che moltiplica così il quadro è l'ampiezza, se volete il valore massimo dell'energia dello stantuffo L'energia cinetica dello stantufo continua a cambiare del tempo perché è attaccato alla bolla, lui sta andando avanti e indietro. C'è un momento in cui si ferma e per un attimo è istantaneamente a velocità nulla, l'energia cinetica è zero, no? È fermo. Poi a questa velocità sta passando per x uguale a zero con la massima velocità al valore dell'energia cinetica massima, poi la velocità si riduce fino a zero assi. Quello stantuffo continua a cambiare velocità. L'energia cinetica dello stantuffo è un cos'è in quadro. Vi mostrate quello. E dimostrate che l'ampiezza di questo in quadro cioè il valore massimo se volete dell'energia cinetica è questa espressione qua E di notare che la somma dell'energia cinetica del proiettile, quello che io ho chiamato Km Non è inutile scrivere, l'ho fatto apposta per risparmiarmi la scritta Quindi la somma di K dell'energia cinetica del proiettile più l'energia massima dell'energia cinetica del, del, dello startufo questo è uguale a un mezzo KA quadro hm? voglio che dimostriate questo lo facciamo assieme o ve lo do come compito per portare l'orale avete un dilemma fare rumore per dire eh, oppure stare in silenzio di tomba Stare in silenzio di tomba è la risposta della persona saggia. Io continuo a sentire un brusio. Mi dà molto fastidio. Ho dormito pochissimo ieri sera, sto su solo per nervi, e quindi fatemi incazzare che io lavoro meglio. Eh? Ok. Questo, shh, questo è questo grafico qua, ma con il corpo M non incollato cioè solo appoggiato, in realtà gesso colorato ormai devo cambiare i colori, devo proprio una la scatola perché i colori dei miei preferiti sono ormai spariti. <coughs> questo è corretto solo fino a qua. No? Questa equazione è valida solo per t da 0 fino a t quarti. Quindi questa è valida per t che va da questo fino a t quarti, ok? Poi avviene il distacco e non è più vero, d'accordo? La velocità fino sempre allo stesso intervallo cos'è la derivata di questo? e dovreste essere di nuovo continuo a scrivere qua quando voglio fare il disegno ma la allora uh, la situazione più facile è a uh, k diviso m più m grande questo è omega Quadrato, questo è omega, questo è omega quadrato, a ah, omega quadro, è un coseno col segno più. Shhh. Ok, sono dei coloni, questo lo facciamo ora. Inutile fare minacce e poi non portare a tema è colpa vostra, lo facciamo o l'abbiamo scritto. Va bene, cambiamo esercizio. Facciamo questo qua. Questo è il solito tavolo liscio. Um, chiamiamo, ecco una posizione, in questa posizione qua, nella posizione chiamiamola X1, c'è il corpo 1. Nella posizione 2 c'è il corpo 2. Sono collegati da una molla. Mm? Non c'è attrito. Vogliamo farlo assieme o ve lo do come esercizio? Non c'è attrito. Immaginate che la lunghezza della molla a riposo sia questa, mm? quindi una certa distanza L. Mm? Non c'è pericolo, questo esercizio non c'è niente che ruota. Quindi posso usare il simbolo L maiuscolo. Non c'è timore di confondere con, con il momento della quantità di moto. Certo se alcuni di voi lo confondono con, con il momento a quantità di moto, forse non sono portati per la materia scettiva. Non c'è niente di male, andate a studiare. Le lettere. Um, scriviamo l'equazione del moto m2 per il momento possiamo immaginare che abbiano masse diverse, poi specificherò gli esercizi in cui hanno uguale massa. Per il momento scriviamo in generale: l equazione del moto MA uguale F M2 l'accelerazione della particella 2, quindi faccio così è uguale alla forza che esiste sul corpo La scriviamo così E dovete convincervi che è corretto scriverlo così Pensate un attimo Questa è la lunghezza della molla Quando chiamiamo y uguale a x2-x1-l Guardate quando x2-x1 meno è uguale a L, cosa succede? Avete che y è uguale a 0 eh, Ma cosa vuol dire? Che la separazione dei due corpi è proprio uguale alla lunghezza di fabbrica Quindi L è la lunghezza di fabbrica della molla Quindi quando x2-x1 meno è uguale a L Vuol dire che la molla non è compressa e non è allungata okay? Quando invece y è maggiore di 0 Cosa vuol dire che y è maggiore di 0? Vuol dire che x2-x1 è maggiore di r Cosa sta succedendo? La molla è allungata Le particelle sono più distanti dalla lunghezza di fabbrica della molla Quando y è minore di 0 avete che x2-x1 meno è minore di r Quindi la lunghezza, la distanza dei corpi l'uno dall'altro è minore della lunghezza di fabbrica quindi la molla è compressa okay? Allora, questo vi dà la forza giusta sulla particella 2 quando y è maggiore di 0 quindi siamo nel caso in cui questo è maggiore di questo questo è positivo e qua c'è il segno meno vuol dire che la forza è verso sinistra e in effetti quando questo corpo è troppo in là come nel disegno, vedete che la molla Accento il disegno, va, così diventa molto chiaro. Questa è la lunghezza della molla di fabbrica, il corpo 2 è qua e il corpo 1 è qua, è evidente che la molla è molto deformata. Qual è la direzione della forza sul corpo 2? È verso sinistra, d'accordo? Quindi questa formula vi, rende, uh, vi descrive bene quello che vi aspettereste. Qual è la forza sul corpo 1? Quindi qual è la legge del moto del corpo 1? Attenzione, il corpo 1 e il corpo 2 stanno interagendo tramite la molla Non c'è alcuna altra forza nella direzione orizzontale sul corpo 1 se non quella che viene dalla molla Non c'è alcuna forza sul corpo 2 nella direzione orizzontale tranne quella che viene dalla molla Quindi se questa è la forza sulla particella 2 la forza sulla particella 1 e ovviamente la stessa cosa ma cambiato di segno Pensateci mm? okay. Quando questo è positivo mm? quando, Molla è, quando i corpi sono molto separati Più della lunghezza di fabbrica Il corpo 1 ha una forza verso destra E il corpo 2 ha una forza verso sinistra e la forza che sentono è quella data dalla molla e la molla esercita la forza in funzione di come è deformato. D'accordo? Adesso possiamo fare una semplice cosa. Per esempio sommare queste due equazioni assieme, avete m1x1 accelerazione, m1 accelerazione del corpo 1 più m2 per l'accelerazione del corpo 2. Questo è uguale a cosa? Quando le sommo a membro a membro, questo è uguale a contrario quello che è fuori 0. E voi cosa deducete da questa equazione qua? Deducete, cosa che potevate già dedurre, che l'accelerazione del centro di massa è uguale a zero, cioè che la velocità del centro di massa è uguale alla costante. Qual era l'accelerazione del centro di massa? L'accelerazione del centro di massa era, vedete come ogni cosa è un'occasione per ripassare. Quindi il numeratore dell'accelerazione dell del centro di massa è 0. Perché è 0? Perché non ci sono forze esterne, no? Le uniche forze che il corpo 1 e 2 sentono sono dovute all'altro. Non ci sono forze esterne. Lo potevamo sapere anche prima di scriverlo. Ma facciamo un'altra cosa. Invece di sommare queste equazioni proviamo a, so a sottrarle. Però facciamo un esempio semplice dove le due masse sono uguali. Quindi adesso l'equazione siccome gli studenti non piace che il docente cancelli brutalmente con le dita lo riscrivo, per la particella 2 sarà questo e per la particella 1, visto che stiamo facendo il caso speciale che M1 è uguale a M2 ok? Adesso sottraiamole, hanno la stessa massa, quindi abbiamo m questo meno questo, quindi ho x2 meno x1, ho messo in evidenza la massa in comune, quindi ho la differenza delle situazioni e questo è uguale a meno 2k x2 meno x1 meno l. Mm? Questa qua l'avevo chiamato Y Quindi cos'era Y? Di nuovo mi raccomando state zitti Perché mi sta veramente facendo girare i coglioni. Se no passo la prossima ora a elencare esercizi di cui sarete responsabili Nell'elenco li scrivo brevemente e lascio a voi i conti L'ho già fatto con uno, volevamo farlo con questo? Dai! Dai. Allora cos'è Y di nuovo? Y è una misura di quanto la distanza tra i due corpi, uh, come potrei dire, x2 x1 cos'è? Se questa è la posizione x2 e questa è la posizione x1, cos'è x2 x1? È la distanza dai corpi, no? Quindi questo rappresenta la distanza tra i corpi, se volete la possiamo chiamare d, quindi y è uguale alla distanza tra i corpi, ovviamente sarà la funzione del tempo, meno l quindi Y è una funzione del tempo D'accordo? Cosa misura Y quindi? Misura la differenza tra la distanza dei corpi e la lunghezza di fabbrica della molla D'accordo? Chiaro? Molto semplice? Quando Y è uguale a 0 la distanza dei corpi è uguale alla lunghezza della, della, della, lunghezza della molla Quando Y è maggiore di 0, quando Y è minore di 0 D'accordo? Quindi se volete corredate con un disegno perché un disegno non guasta mai quindi sono questa è la lunghezza di fabbrica Nel caso in cui y è uguale a 0 Avete per esempio che un corpo è qui E se y è uguale a 0 Allora l'altro corpo deve essere proprio alla distanza L Quindi questo è proprio L La molla è qua in mezzo senza le formazioni. Quando è y è maggiore di 0 Avete una situazione in cui uno dei corpi, la distanza dei corpi è superiore a L e quando y è minore di 0 avete una situazione in cui la molla è molto, molto schiacciata ok? Questo è y uguale a 0, y maggiore di 0, y minore di 0 ok? D'accordo? Ah, questa roba cos'è? Visto che la derivata, questo cos'è? è la derivata seconda di x2 meno la derivata seconda di x1 dove x2 e x1 sono ovviamente funzioni del tempo no? in generale il corpo 1 e il corpo 2 si stanno spostando l'operatore derivata seconda addirittura è lineare quindi questo può essere scritto come la derivata seconda rispetto al tempo di cosa? di x2 meno x1 quindi questa cosa qua rappresenta il rateo la derivata seconda addirittura La derivata seconda della distanza tra i corpi, della distanza tra i corpi adesso pensate una cosa. Questo è y. Cos'è questo? Se io faccio la derivata seconda di y, lascio a voi il passaggio così banale. È evidente che la derivata seconda di y è uguale alla derivata seconda di, uh, la derivata è uguale a questa roba qua? Ok? È evidente che la derivata seconda di questo qua è proprio questo: perché? Perché la lunghezza di fabbrica è una costante, no? La derivata di y è la derivata di questo meno la derivata di questo meno la derivata di questo, perché questo è una costante. Quindi la derivata di questo è uguale alla derivata di questo meno la derivata di questo, la derivata seconda è la derivata seconda di questo meno la derivata seconda di questo. Quindi la derivata seconda di y è proprio sta roba qua. Quindi questa equazione qui posso veramente scrivere in questo modo. M y 2 punti uguale 2k y. E qua dovreste subito saltare sulla sedia. Perché questa è una equazione differenziale secondo ordine lineare, omogenea. E sapete la soluzione? Quindi sapete che y, se volete la separazione tra le due masse sottratto la lunghezza di fabbrica ma è questa la parte che dipende dal tempo questa variabile y è un coseno o un seno o la combinazione delle due quindi se per caso avete questi due corpi io tengo la molla la molla di fabbrica è così attacco due corpi magari della stessa massa perché sto descrivendo questo caso li separo, ok? E lascio la presa, cosa succede? Eh, intanto il centro di massa non va da nessuna parte. Quindi se, erano, se, se tenevo fermo, cioè separo, li separo, eccolo qua, li tengo fermi, dov'è il centro di massa? Hanno la stessa massa, il centro di massa è al centro geometrico. Quando lascio la presa, che il centro di massa non va da nessuna parte. Sta là. Ma la separazione tra le variabili, tra le masse oscillerà come un coseno, se li faccio partire da fermi. Quindi y, che è questa misura qua, sarà un coseno. E qual è il periodo di questa oscillazione? Quindi questa è la lunghezza di fabbrica, le separate, due masse uguali, lasciate la presa, fanno, Qual è il periodo di oscillazione? Guardate la formula. È tutto qua, non sono i passaggi è l'imparare a guardare voi guardate questa, la scrivete se volete in questo modo qui, addirittura se volete lo dividete per M ed ecco, forse è così, siete in grado di dirmi qual è il periodo di oscillazione? Il periodo d'oscillazione è 2π diviso omega0 E chi cazzo è omega0? Omega0 guarda questa roba qua e spero che notiate la differenza tra il caso di avere la stessa molla con un'unica massa attaccata a una parete. Qua il periodo cos'è? È 2 pi greco, certo diviso l'omega ω0 di questo esercizio, ma in questo esercizio era x due punti più k diviso m x uguale a 0 e questo era omega 0 quadro Qua c'è un 2 e qua non c'è Quindi qui il periodo è 2π m diviso k Quale dei due ha un periodo più piccolo? Una massa attaccata a un muro o due masse uguali attaccate allo stesso tipo di mole? Guardate la formula questo ha un 2 qua sotto, quindi questo ha un periodo più breve di questo Quindi quando attaccate una massa a una molla, a un muro Cos'è un muro? Un muro è qualcosa che ha una massa infinita Infinita intendo dire che la massa di questo è molto piccola rispetto a questo Quindi un muro equivale ad avere la vostra massa M Attaccata a una molla, all'altra parte della quale c'è una cosa che ha una massa gigantesca, questo è un muro eh? Quindi quando è attaccato una massa a una molla k se dall'altra parte della molla c'è una cosa massicissima non si dice in italiano, una massa spaventosa, un muro il periodo è 2pi m radice di m diviso k se dall'altra parte della molla c'è una massa identica cioè un genello, ecco che il periodo è diverso, è più piccolo quindi fa gna gna gna gna invece di gna attaccato al muro Meditate su questo fatto qua Ma la cosa interessante è che se voi caricate la molla e lasciate la presa il centro di massa sta fermo E queste due molle, queste due masse oscillano con un periodo che è diverso da quando è attaccato al muro e il centro di massa non si muove Oppure, un'altra variante dell'esercizio Prendete la molla, la allungate, camminate a non so, una certa velocità, ormai ho esaurito lo spazio quindi devo andare di là, camminate a un metro al secondo in quella direzione lasciate la presa cosa succede? il centro di massa avanza a un metro al secondo ma queste qua fanno così centro di massa continua a velocità costante ma attorno al centro di massa le molle stanno uh, le due masse stanno uh, Y! È Y che oscilla come un coseno, eh? Attenzione! D'accordo? Semplice, no? Meccanici! Altro esercizio! Come non sono proprio, proprio, proprio uno durante la pausa, ma senza aprire bocca, farò i passaggi per dimostrarvi che l'energia cinetica va a però non lo faccio a voce, quindi voi invece di fare pausa, fumare, rovinarvi la salute, prendete appunti, in questo consiste la mia pulizione. Però ve lo faccio, altro esercizio, chi ha mai fatto? Io non l'ho fatto e non credo che potrò mai più farlo perché ho problemi cardiaci. Qualcuno l'ha fatto il Baggi Gippi? Perché non avete avuto l'opportunità o siete dei fifoni? <ride> Mi raccomando se lo fate fate lo stomaco vuoto e anche vescica vuota. Eh? E andate in bagno, i sì, sensi. Sì. Liberatevi e non mangiate perché potreste vomitare o farvelo addosso perché succede <coughs> però dicono che è veramente una cosa che è un soffitto shh, dalla quale pende una molla ideale, mm? <coughs> Questa non è una molla ideale non è una molla ideale non è una cosa che non è una cosa non è una non è cioè riesco a allungarlo ma non a comprimerlo, quindi non è proprio una molla nel senso di hook, eh? non è una molla, quindi riesco a allungarlo, ma la molla è quella che avete sul letto, o poi aprite il materasso, sventrate sventrato perché il materasso là dentro la molla, o la molla nell'abortizzatore di una macchina, che può essere allungata e anche compressa, quella segue l'esilio, questa non segue l'esilio, però non è ideale, guardate un attimo. guardate adesso devo fermo un attimo, guardate la separazione tra, è una elica, una specie di elica, una spirale guardate la separazione qua e la separazione qua giù, vedete quassù la separazione è maggiore e la separazione qua giù è più piccola, perché? perché la massa della molla non è trascurabile, questo mi permette magari di fare un iniziale esercizio molto semplice, questo è un soffitto dalla quale pende non una corda ideale, ma una corda reale, per esempio una catena, una corda di canapa, qualcosa del genere. Mm? E vi chiedo, uh, se io vi chiedo qual è la tensione della forza qua, qual è la tensione della forza qua, qual è la tensione qui, la allora, chiamiamo questo l'asse x, questo la chiamiamo x uguale a 0, la lunghezza della corda magari la chiamiamo l. Mm? Dovrebbe essere evidente a voi che la tensione della corda Cioè, cosa intendo per la tensione? Intendo la... Se voi... Mi spiego un attimo Se voi avete la vostra corda E io voglio sapere qual è la tensione in questo punto Voi dovete fare questo esercizio mentale Dovete immaginare di tagliare la corda qua Sostituirla con un breve tratto di corda ideale E chiedervi adesso, adesso qua questo pezzo, questo pezzo di spago ideale, che forze stanno agendo su quello spago? Mm? Lui, deve, lui deve reggere la forza peso di tutto quello che è sotto, quindi lo spago qui deve reggere la forza da peso di questo più la forza di questo. Quando invece chiedo qual è la tensione qua su, se voi. In un altro punto, per esempio qua su, sostituisco con uno spago, è chiaro che lo spago qui deve reggere la forza peso di tutto quello che è sotto. Se chiedo qui, mi sostituite con uno spago qua. Quindi questo dovrebbe farvi capire che la tensione dipende da dove siete sul filo, su un filo reale. Un filo reale ha massa. Un filo ideale ha massa trascurabile, ma un filo reale, come, come questa molla, non è un filo, però ha una massa reale lo vedete che la separazione qua è più piccola di qua eh? Vediamo se riuscite a intuire perché è così Allora se io vi chiedo qual è la tensione qua per x uguale L cosa scrivereste? Se questo corpo qua giù la indichiamo con uh, magari questo è il corpo di massa M invece questa corda qui, immaginate che sia una corda omogenea così usiamo qualche concetto che c'è già un po' familiare Cos'è una corda omogenea? Una corda omogenea è caratterizzata da una densità lineare, che indichiamo il simbolo lambda, no? un certo numero di uh, chili al metro se usiamo il sistema internazionale. Quindi quando sono qua giù, la, la corda deve solo leggere la forza peso del blocco che gli, stato, che gli è sotto. Quindi qua è facile scrivere, se questo è il corpo di M, scriverei mg. Se sono qua su, anche questo è facile. Qui la tensione quando x è uguale a 0, cosa scriverei? <coughs> Lui per tenere il filo in equilibrio deve contrastare la forza peso. Quassù dovete contrastare la forza peso di tutto quello che è sotto di voi. Quindi c'è sì la forza peso di questo, ma c'è anche la forza peso di tutto lo spago. Lo spago indichiamo con la lunghezza L, quindi qua avrò mg, d'accordo? Più la forza peso dello spago, che se non omogeneo, lo descrivo col fattore lambda lambda per L è la massa dello spago, e per G perché è quella la forza peso. E per, una, per un punto intermedio, qual è la formula che, scrive, che descrive bene? Allora, in questo punto qua ha un certo valore di x, la tensione, qui di nuovo qual è l'idea? Dovete immaginare mentalmente di mettere uno spago ideale, un filo ideale e di chiedervi, per tenere, tenere eh, l'equilibrio, la forza verso l'alto qui deve essere esattamente uguale alla forza verso il basso, la tensione del filo deve essere esattamente uguale alla forza del peso e cos'è questo? Questo è una certa lunghezza, e quanto è L-X, quindi scriverei così, M per G che è la massa del corpo qua giù, più lambda, che è L-X g quindi questa è la lunghezza l-x è la lunghezza dello spago che sta sotto il punto x D'accordo? E vedete come questa espressione torna quando x è uguale a 0 o questa espressione quando l x è uguale a r o questo D'accordo? Se vi fermate a pensare un attimo è molto semplice da scrivere D'accordo? Quindi capite adesso perché intuite perché il conto di cosa avviene qua è complicato, ma almeno intuite il perché la distanza qua tra l'elica è maggiore di qua giù, qua giù è di più perché deve reggere il peso di tutta la molla che è sotto, quindi la molla è più allungata, qua la forza peso in questo punto della, della parte della molla che è sotto è minore, quindi la forza è meno allungata, d'accordo? Va bene? Ok, questo era solo preliminare venuto in mente adesso, io voglio fare il bal di che invece di una corda che non cambia la sua lunghezza io voglio una molla Una molla ideale, non come questo qui, una molla ideale per me sarà una molla di massa Sì, sarà a legge di U, d'accordo Ma sarà anche di massa trascurabile quindi questa è la molla con la sua lunghezza di fabbrica perché non ha, una, non ha una massa tale da deformarlo la forza peso non lo deforma dal valore di fabbrica Questo è il valore di fabbrica ma la forza peso lo allunga, no? Chiamo questa la direzione x Chiamo questo x uguale a zero mi viene spontaneo farlo, x uguale a 0 perché no, è la posizione della molla non deformata, quindi x positivo, la molla è, più, è tirata verso il basso, è allungata, x negativo, la molla è spinta verso l'alto e è compressa. Adesso attacco qui un corpo, shh, anzi faccio il disegno qua accanto, attacco qua un corpo e la molla per il momento faccio l'esperimento qui. Noto con la mano che io voglio tenere il corpo fermo Non voglio che si muova da questa posizione E noto che devo sostenerlo Devo fare uno sforzo, devo spingere verso l'alto Invece io posso cominciare a diminuire la forza della mano E vedo che il corpo ha la tendenza a scendere Ha la tendenza a scendere C'è una posizione lungo la verticale dove Uh, non devo esercitare alcuna forza cioè lo sforzo muscolare che sento a tenere la mano corrisponde a quello di semplicemente tenere la mano in questa posizione c'è una posizione dove lo sforzo muscolare che io devo applicare non c'è quando è la devo, la sento se questo qua metto un, un cubo di sughero, un cubo d'oro o un pianoforte a coda, sento un enorme sforzo a tenerlo là, se invece porto la molla molto giù, lo allungo tantissimo Ah, ovviamente voglio fare il disegno decentemente Quindi sto allungandolo molto Quando lo tiro molto giù Noto che la forza devo applicarla verso il basso eh? Ok? C'è una posizione dove qua sto spingendo verso l'alto Per tenerlo fermo Qua sto spingendo verso il basso per tenerlo fermo c'è una posizione lungo la verticale dove non devo applicare alcuna forza nel senso che tengo fermo, senza sforzo, il corpo lascio la presa e lui sta fermo invece se lascio la presa qua col cazzo sta fermo va giù e se tengo, lascio la presa qua col cazzo sta fermo, va su c'è una posizione dove rimarrebbe in equilibrio equilibrio vuol dire che non fa nulla e interpreto quindi il punto di equilibrio come un punto dove la forza evidentemente, è evidentemente complessiva è zero ma qual è la forza che sta agendo sul corpo? la legge di Newton uno scriverebbe m a x due punti x è verso il basso è la somma delle forze che stanno agendo sul corpo quindi ho due forze non mi pare ho la forza della molla e ho la forza peso quindi scrivo meno kx Meno Kx più mg perché è scritto col più mg? Perché la direzione positiva è positiva verso il basso, d'accordo? Questa è l'equazione del moto. Quando è che l'accelerazione è zero? Quando è che ho la forza zero? Quando è che, cos'è x di equilibrio? x di equilibrio è quella x dove la forza complessiva, quindi dove meno K di x è equilibrio più mg deve dargli zero. Cioè, la posizione di equilibrio è quella che soddisfa questa equazione mm? E ovviamente si vede molto banalmente che l'X di equilibrio è uguale a mG diviso K Quindi, da qualche parte, eccolo qua, c'è un posto che chiameremo X equilibrio E questo vale mG diviso K Che se il corpo viene portato in questa posizione se viene portato in questa posizione, chiaramente la molla è allungata, perché la posizione di non allungamento era x uguale a zero. x equilibrio è più giù. Chiaramente, nella posizione di x equilibrio, la molla è allungata. Però, io noto che non esercito alcuna forza particolare sul corpo. E quando la lascio fermo, lui sta fermo. Quindi questa è la posizione di equilibrio, d'accordo? E dove la forza è uguale a zero? La condizione di avere equilibrio è che la forza, cioè l'accelerazione, sia 0. Lo trovate facilmente. Va bene, teniamo a mente questa espressione per cortesia. Dove la scrivo? È già scritta. Là. Affrontiamolo in modo un po' formale questo esercizio. Questa è un'equazione lineare? Sì! Di che ordine è? Derivata seconda è omogenea? No, ok? Perché l'equazione cosa si fa? Si mette a sinistra tutto quello che dipende dalla x e vedete che c'è una mg dall'altra parte, non è omogenea. Dividete certo per m perché questa è la manipolazione che abbiamo sempre fatto e vedete che non è omogenea. Quindi dobbiamo andare a quel piedi di piombo per un attimo. Fate una cosa del genere, dividiamo tutto per m. Ok, guardate il termine a destra, metterò in evidenza meno k diviso m. Quindi ho x e qua cos'ho? Meno mg diviso k. Cos'è mg diviso k? È x equilibrio. Questo è x meno x equilibrio. Questa qua la chiamo Y Y sarà funzione del tempo, perché? Perché X è funzione del tempo Questa è una costante Qual è la derivata seconda di Y? La derivata prima ovviamente è uguale alla derivata di X perché questa è una costante A maggior ragione la derivata seconda è uguale alla derivata seconda di X e quindi questa equazione diventa y due punti uguale a meno k diviso m y Questa è un'equazione che conoscete bene Sono un paio di giorni che la discutiamo Quindi voglio fare un esercizio particolare Che il corpo parte da fermo qua Ok? Voglio che parta da fermo Quindi cancello un po' Prendo tutto il disegno e lo sposto verso di là Cosa fa x in funzione del tempo? Sapendo che inizialmente lui si trova il corpo si trova nella posizione x uguale a zero Fermo! Cosa fa? Quindi parte da fermo E' il bungee jumping Cioè voi in cima al ponte la molla non è allungata né compressa E eh, ma mancano 10 minuti? Sì. Ok Parto fermo. io voglio sapere cosa fa x in funzione del tempo Ok? Allora con questi passaggi Vedete che ho introdotto una funzione che è y Quindi x di t è uguale a y di t più x equilibrio E questa qua è soluzione di questa Cos'è Y? Y è, una, è come se io mettessi un altro asse qua Un altro asse, la chiamiamo Y X uguale a 0 cos'è in termini di Y? Quando questo è uguale a 0 Y cos'è? Y è uguale a X meno X equilibrio Quindi quando X è uguale a 0 Cioè il corpo è là in cima quanto vale y? Vale meno mg diviso k Quindi questo punto qua è meno mg diviso k Cioè y vale meno mg diviso k Quando invece x è uguale a x equilibrio Quanto vale la y? Quando x è uguale a x equilibrio x equilibrio meno x equilibrio Avete 0, Quindi a y è uguale a zero qua. Quindi in questo esercizio il corpo parte da x uguale a 0 ovvero, se cambio modo di descrivere la posizione, sta partendo da meno mg diviso k Questa è la vostra equazione differenziale che soddisfa y Qual è la y generale? La y generale è un coseno più un seno la forma coseno descrive la posizione iniziale, la forma seno descrive la velocità iniziale. Quindi, siccome y il corpo inizialmente è fermo e parte da y da questo y, voi sapete scrivere subito a vista perché state studiando, questo è uguale a cosa? Alla y0 coseno di omega0 t. Qual è la omega0? Ok? Quindi omega0 quadro e k diviso M Questo posso cancellarlo, fa solo spazio, tanto la forma è là. Questa è la forma che mi serve. Cos'è y0 in questo esercizio? Questa è la forma della soluzione quando il corpo parte da fermo, giusto? C'è qualcuno che non si ricorda quello, dovete aver chiaro che quando avete l'equazione dell'oscillatore armonico la soluzione generale è un coseno più un seno Quando il corpo parte da fermo la soluzione per questi tipi di esercizi è un coseno Questo è un esercizio che parte da fermo Quindi è la soluzione di tipo coseno Ma quanto è questo qua rappresenta la y iniziale Che in questo esercizio la y iniziale è quassù Quindi nel nostro esercizio Nostro esercizio <coughs> Parte da fermo? Sì quindi, parte da fermo Quindi avete una forma di questo tipo Nel nostro esercizio y0 vale meno mg diviso k Quindi per il nostro esercizio la y di t è uguale a meno mg diviso k coseno di omega 0 t Dove omega 0 è radice quadrata di k diviso m Sappiamo che radice quadrata di k diviso m perché lo vediamo a vista qua nella nostra equazione questa è omega0 quadro questa è y di t ma la domanda non è y di t la domanda è cos'è x cosa fa x del tempo? x del tempo siccome x meno x equilibrio e questo è mg diviso k x di t meno questo uguale y e evidente che x di t è y più questo quindi la nostra, y di t, la nostra x di t che è la domanda è mg diviso k questo più questo Questa è la nostra soluzione che ovviamente può essere scritta meglio e può anche essere disegnata, non vi pare? La scrivo qua su è la soluzione dell'esercizio e si tratta solo di disegnarlo quindi come la disegniamo? questo sia l'asse del tempo questo è y uguale a 0 questo qua è y uguale a meno mg diviso k e questo è un, non è un coseno, attenzione è un 1 meno un coseno è un 1 meno un coseno quindi la prima cosa notare è questa qua Shhh. quindi la particella, la massa, una volta che lasciate la presa va giù dove va? fino a y uguale a mg diviso k cioè a una x che è Ci sarà la base dei tempi, questo è un periodo, cos'è un periodo? 2 pi greco, peso, omega 0 Questo è metà periodo, un quarto periodo, tre quarti è un periodo, disegnato un po' da culo, Radrezzo e poi vado alla pausa, voglio almeno fare il disegno. Com'è, secondo voi? Lui parte qua, va giù, fa così, fa così e fa così. Attenzione! a um, questo sì, okay. questa qua, se ribaltate le y è un meno coseno, ma guardate in x, questo è il grafico di x, quindi io qua posso cancellare, non è più meno mg, ma è 0. Questa è la coordinata y, guardatela in x, questo diventa 2 mg diviso k, questo diventa mg diviso k e questo diventa 0. È chiaro? sono andato troppo veloce? dov'è che sono andato veloce? io nego di essere andato veloce perché i passaggi sono chiari ho introdotto una nuova variabile y? y che cazzo è? cos'è il significato di y? è la distanza della particella dalla posizione di equilibrio cos'è y? è x mg diviso k questo è mg diviso k quando y è uguale a 0 siete qua a mg diviso k quando y è maggiore di 0 siete più giù della posizione di equilibrio quando y è negativo siete più su della posizione di equilibrio da dove è partito sto cazzo di, di, di pazzo che è saltato col benji jump? È partito da x uguale a 0 ovvero da meno mg diviso k e più su della posizione di equilibrio Questa retta rossa che sto tirando è la quota di equilibrio cioè quella a cui se voi mi mettete qua e siete fermi e lasciate a presa non succede niente, siete fermi Quindi se voi partite da più su voi cadete, oltrepassate questa posizione di equilibrio scendete, ma non scendete più giù di due volte questa distanza siete arrivati fin qua perché so questo? perché la soluzione è quella è un 1 meno un coseno cioè questo è Y il significato fisico di Y è dove siete rispetto alla posizione, alla quota di equilibrio se Y è uguale a 0 siete la posizione di equilibrio Se Y è positivo siete più giù Se Y è negativo siete più su Ok? <ride> Quello è il significato di Y Cosa fa Y nel tempo? Y nel tempo soddisfa questa equazione <ride> In questo esercizio il corpo parte da fermo Quindi ha una Y iniziale quanto vale questo esercizio? È un valore negativo perché qua quassù, è sopra la posizione di equilibrio, quindi y è negativo e parte da fermo. Quindi la soluzione che stiamo interessandoci di questo è di tipo y0. Coseno, lo sto riscrivendo. Ecco perché nego di andare a essere andato più veloce. Perché posso anche andare più lento Ma dire esattamente le stesse parole. Questa è la soluzione del tipo che stiamo considerando perché il corpo parte da fermo y0 rappresenta la posizione iniziale, che nel nostro esercizio è qui, che corrisponde a una y che è uguale a meno mg k diviso k. Quindi nel nostro esercizio questa è la soluzione. Se non capite questo vuol dire che non avete studiato la lezione di giorni fa. A questo punto cos'è x? Perché io voglio tornare a usare la variabile originaria. Perché io ho chiesto cosa fa x. Parte da x uguale a 0. Cosa fa x del tempo? Fa questo. Perché? Perché x è uguale a questo più mg diviso k. Ok? Forse c'è un segno meno? Doveva essere 1 più coseno. Ovviamente. Perché questo va di là e cambia di segno, no? Ah no, no, y è meno, sì, sì, è corretto. Okay, x è uguale a mg diviso k più y ma y è meno mg, ok? Momento di, di sbannamento è chiaro? Chi ha detto che andavo più veloce? Che andavo troppo veloce? Questo è, dovete evitare e dovete fare il disegno. Lui parte da qua, scende, passa per il punto di equilibrio, mica si ferma perché arriva qua in velocità. Quindi supera la posizione di equilibrio, va più giù, ma superando la posizione di equilibrio cosa succede? Che la forza verso l'alto della molla è più importante della forza peso. Quassù, quando la molla non era compressa, c'era solo la forza peso. La molla non faceva niente perché la molla non era allungata, ma cadendo, la molla comincia a allungarsi e comincia a tirare verso l'alto. Ma finché non arriva qua, la forza peso è maggiore della forza molla. Questa è la posizione dove la forza molla e la forza della peso sono uguali Ma lui qua arriva in velocità, lo supera Va più giù e andando più giù la molla è allungata sempre di più, talmente tanto che la forza della molla verso l'alto è più importante della forza peso verso il basso e quindi la forza risultante è verso l'alto il risultato verso l'alto cosa vuol dire? Che comincia ad accelerare, qua sta accelerando l'accelerazione positiva Qua comincia ad avere l'accelerazione negativa La velocità diminuisce, diminuisce, diminuisce fino ad arrivare a velocità nulla e si trova in una posizione dove la forza peso si c'è ma la forza della molla è molto più importante e quindi la forza netta è appunto verso l'alto comincia ad accelerare verso l'alto comincia a salire, passa per la posizione di equilibrio in velocità, lo supera e farà per sempre a meno che non ci sia un meccanismo di dissipazione di energia, che sarà l'attrito con l'aria, e allora avrete un'oscillazione smorzata, farà boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing e si assesterà. Ma se non c'è attrito, questo continuerà per sempre. Pensate molto, molto, molto a questo esercizio, uno dei miei preferiti. Mm? Facciamo una pausa di 10 minuti.